Ieri è successa una cosa molto interessante, un amico mi ha mandato un messaggio tramite whatsapp e mi ha chiesto un parere su un video, il video parlava della gestione della rabbia il video fatto bene, la persona è sicuramente professionale, la cosa interessante è stata ancora più interessante è stata il commento di, di questo mio amico riguardante questo video, mi ha detto perché immagino che tu praticando arti marziali, praticando kramagai, difesa personale eh, abbia avuto a che fare, abbia dovuto gestire questo aspetto, l'aspetto della rabbia eh, l'abbia dovuto gestire non solo per te ma anche per i tuoi allievi e in effetti lui ha centrato esattamente il punto il discorso eh, riguardo la rabbia è molto particolare, intanto bisogna vedere che cosa si intende per rabbia, cioè qual è il il significato che sta dietro questa definizione, che cosa intendiamo intendiamo una grande forza di volontà nel raggiungere un risultato? O intendiamo una, uh, un atteggiamento mentale estremamente distruttivo atto a sfogare delle energie che sono rimaste immagazzinate o irrisolte per qualcosa? Molto spesso nelle arti marziali, negli sport da combattimento, nella, nella difesa personale, come nel Krav Maga, si tende a confondere, almeno quello, per quello che è il sentire comune, la rabbia? con l'aggressività, con la violenza, la frase che io sento di più è ah no io non sono un violento, la violenza non c'entra assolutamente niente con le arti marziali, con lo sport da combattimento o con la difesa personale. La, la capacità di sviluppare aggressività verso un determinato scopo che non necessariamente, anzi praticamente mai è la persona, almeno per quanto riguarda la difesa personale è tutt'altro un paio di maniche il punto è capire esattamente che cosa, che cosa, di che cosa stiamo parlando e verso che fine vogliamo muoverci se intendiamo riuscire a gestire e incanalare delle energie che se non dirette sono distruttive verso qualsiasi cosa ci, ci circondi, in questo caso il termine rabbia potrebbe essere adeguato le arti marziali, gli sport da combattimento e la difesa personale, come il Kravaga, sono eccezionali, perché insegnano la persona a dirigere queste energie che non possono essere sfogate nella nostra società in modo, in modo appropriato, in altro modo, in modo che sia accettabile, che sia addirittura costruttivo, evolutivo per la persona. Noi tutti, in quanto esseri umani, abbiamo delle energie, una aggressività che ci è stata data da Madre Natura in, in termini conservativi, quindi per eh, proteggere noi stessi, per salvaguardare diciamo, la, la nostra specie, per, per la sopravvivenza, via. Eh, questo tipo di aggressività funzionava in un, in un periodo in cui non averla significava morire e... Eh, si attivava sempre e soltanto dal punto di vista di confronti fisici oggigiorno questo tipo di attivazione ce l'abbiamo lo stesso solo che è molto più raro che sia un'attivazione dovuta a un confronto di tipo fisico molto più spesso è un confronto di tipo verbale, di tipo mentale solo che le energie che vengono generate sono esattamente le stesse ma dal punto di vista sociale noi non possiamo sfogarle per cui se non si impara un modo per gestirle e incanalarle questo genere di energie cosa fanno? Da qualche parte devono riversarsi, non possono riversarsi all'esterno, ce le ritroviamo all'interno e implodono all'interno con tutta una serie di problematiche, tra cui il fatto che a un certo punto basta un non nulla per cui la persona scatta e veramente diventa distruttiva a 360 gradi. Gli arti marziali che cosa insegnano? Insegnano a utilizzare queste energie in un contesto che è socialmente accettato, che può essere molto formativo per la persona perché insegna a riconoscere gli elementi attraverso cui questa reazione viene generata e si autoalimenta e addirittura in chiave evolutiva per cui la persona diventa una persona migliore che riconosce queste energie ed è in grado di incanalarle e gestirle in un altro modo. La cosa importante è capire che questo tipo di... <ride> Il pattern, questo tipo di schema non è eludibile, non è, eh, non è qualcosa che noi possiamo cancellare o che possiamo ignorare, è qualcosa che dobbiamo affrontare, esattamente come un combattimento, come una situazione di difesa personale. Non significa che dobbiamo attaccare, non significa che dobbiamo essere violenti, significa che dobbiamo riconoscerla e sapere come gestirla.